Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video vlog no, eh, barra Kikiric. Come state, spero bene. Allora, questo video è un video di buon domenica a tutte e a tutti. Spero che questo video vi piaccia, se così fatemi sapere sotto commenti, interagite con me e mettete un bel like. Dunque, come state? Sto benissimo. oggi mi sono cambiata mancata vedere sono con un, un outfit diverso perché non mi andava di vestirmi diversamente, cioè di avere lo stesso vestito ieri perché oggi ho leggermente freddo anche perché la temperatura è cambiata quindi vabbè niente dettagli ho sempre le ciabatte però il resto del corpo ho freddo e niente se sentite rumori sapete che vabbè non sono sola in casa quindi vabbè e niente quindi Cosa ti di bello? Spero che questo video vi piaccia e niente. Quindi. Cosa ti di bello? Eh, non mi sono neanche truccata, però forse è domani non vederti truccare, truccarmi niente. Non truccare, truccarmi, che è diverso. Eh, quindi nulla aspettate un secondo voglio vedere se sta registrando si sì, sta registrando e nulla ragazzi ehm, quindi praticamente eh, oggi eh, sto ascoltando Mela verde eh, nel frattempo che però con noi e eh, niente perché questa cosa è dite? ma per la mia. Quindi voi cosa ne dite? Cioè, aspettate. Sicuramente essendo un'isola così piccola so che tu hai tantissimo. Allora, edita, no, ho censo la luce perché così se no non si vedeva niente. E io non mi andavo di fare il video che col buio pubblico niente. Allora che si dice di piano dalle vostre parti, dalle nostre parti eh, ha piovuto, ieri notte ha piovuto, quindi non lo so. Fa un freddo adesso, freddo è tanto ce l'ho, però mi sento freddo. Perché non mi vedete così, vestito così, perché ho un po' di freddo e vabbè lo taglio non è protegerato ma è, è accettabile niente ragazzi l'estate è qua finita è quasi finita l'estate sta finendo un'altra estate se ne va non so come si dice però beh, ci siamo capiti siamo lì niente quindi ragazzi io vi saluto statemi bene e ci vediamo al prossimo video ciao mettete like, commentate, iscrivetevi e al prossimo video ciao, ciao.